allora eccoci qua allora tiro di campagna come spiegarlo a mia nonna allora intanto il tiro di campagna è semplicissimo sì, perché sono 24 piazzole in un anello nei boschi in una gara bellissima l'organizzazione ci porterà alla nostra piazzola e una volta tirato in quella piazzola a questo bersaglio ci porteremo al bersaglio successivo quindi una cosa molto semplice i bersagli sono formati dai pinocchi diametro 20 cm agli occhiali diametro 40 cm dall'80 cm al dall 60 cm vedremo poi a cosa ci serve una cosa da imparare assolutamente e da sapere assolutamente è il picchetto rosso, il picchetto blu Giallo. Sono i picchetti che troveremo nel tiro di campagna e ci servirà da imparare a quale distanze massime e minime sono posizionati per avere un riferimento per la valutazione della distanza e per sapere anche a quanto dovremo girare. Ad esempio, il picchetto rosso a cui tirano. Olimpice con Paolo, ignore, signore e Master, il pidocchio da 20 cm, cioè questo, le distanze sconosciute saranno posizionate da 10 a 15 metri e le distanze conosciute saranno posizionate a 10-15 metri. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se è vero come è vero che ci saranno tre bersagli da 20 cm. 3 bersagli da 40 cm, 3 bersagli da 60 cm e 3 bersagli da 80 cm, 3, 6, 9, 12, ci saranno 12 bersagli sconosciuti e 12 bersagli conosciuti. Le distanze conosciute sono segnate direttamente sul picchietto quindi non ci possiamo comunque sbagliare. Le distanze sconosciute hanno un range del quale dobbiamo conoscere qual è il minimo e il massimo. Nel caso dei piloti, del picchetto rosso da cui tirano Olimpici con sarà tra 10 e 15 metri, il 40 cm tra 15 e 25, il 60 cm tra 20 e 35, l'80 cm tra 35 e 55. Questo per quanto riguarda Olimpici con Junior Senior L'elichetto blu tirano gli archi nudi, junior e signore semaster, i ragazzi e gli allievi olimpici plondo, e compound e quali distanze sono più corte ovviamente. Vediamo che le distanze sconosciute vanno da 5 a 10 metri per i pidocchi, da 10 a 20 metri per gli occhiali, da 15 a 30 metri per 60 cm, da 30 a 45 metri per l'80 cm. Il field avrà le misure segnate che sono dai 5 ai 10 metri più lunghe. Quindi 5, 10 e 15 per i pidocchi, 15, 20 25 per gli occhiali, 30, 35 40 per i 60 cm, 40, 45 50 per l'80 cm. Dal picchetto giallo dove tirano i lombò e i giovanissimi olimpici, perché i giovanissimi con non esistono, Tireranno i pilotti come il pivetto blu da 5 a 10 metri e 5 a 10 a 15. Invece occhiali da 60 a 80 molto più vicini. Gli occhiali da 10 a 15 metri, quindi una distanza molto vicina, i 60 cm da 15 a 25, l'80 cm da 20 a 35. Sì, cosa vuol dire? Il, che praticamente eh, abbiamo Oltre i 30 metri, oltre i 30 metri, tiriamo circa 6-7 frecce, da 6 a 9 frecce al massimo. Su 72 frecce, oltre i 30 metri, al massimo ne tiriamo 9, non ne tiriamo mai più di 9. Quindi vuol dire che è una gara veramente alla portata di tutti i e di tutti i giovanissimi, perché le distanze sono veramente molto molto corte che diciamo che sono praticamente come quelle del 3D, se non che c'è la possibilità di trovare nel field da tirare sicuramente tre frecce a 35 e tre frecce a 40 metri. E nell'ante la possibilità di avere una misura che si avvicina ai 35 metri, perché 35 metri è la distanza massima. Quali sono le distanze sconosciute? Quindi le distanze sconosciute possono essere da qualsiasi distanza, fra 5 e 10 metri o fra 10 e 20 metri, quindi può essere 6 metri 10 cm, 7 metri 80 centimetri eccetera. Abbiamo detto che le distanze sia conosciute che sconosciute sono 3 per bersaglio. Quindi se troviamo tre pinocchi o tre occhiali, tro troveremo normalmente le distanze una minima, una media, una massima, di solito viene fatta. Comunque è l'organizzazione che decide dove posizionare il bersaglio. Non c'è una regola, si consiglia, la regola consiglia che ci sia una minima una media una massima, ma è comunque l'organizzazione che decide dove posizionare e a che distanza posizionare. Non tutte minime, ma neanche tutte massime. E lo stesso vale per il terreno blu e lo stesso vale per c'è anche la possibilità che le distanze conosciute non siano esattamente quelle che sono scritte qua perché c'è la possibilità da regolamento di posizionarle due metri in meno di quello che sta scritto per esempio mettiamo il 60 cm io dovrei trovarne una 30, una 35, a una 40, per asperità del terreno, per motivi logistici, potrei trovarne una a 33 metri, oppure una a 28 metri, potrei trovare anche una a 28 metri. Ovviamente sul picchetto ci sarà scritta la distanza esatta, quindi io posto una o più bersagli, Pietà, non possiamo fare niente non tutti però, per alcuni bersagli posso averli due metri in meno però devo scrivere la distanza esatta sul quelle conosciute solo su quelle conosciute logicamente in ogni, caso, in ogni caso su quelle sconosciute io devo stare in questo re non posso non posso essere di più e non posso essere di più diciamo che fino a 25 metri io posso fino a 15 metri posso avere una, una tolleranza di 25 cm, fino a 15 metri la tolleranza di 25 cm. oltre io posso avere una tolleranza di un metro quindi posso avere una tolleranza di un metro è tanto magari. però posso avere la tolleranza Ovviamente quando sono non, non c'è un ordine prestabilito, tutti hunter, tutti field, tutte conosciute tutte sono conosciute, io posso trovarle anche mischiate, come posso trovare due, tre, tutti e tre i filocchi insieme e posso trovarle tutte spartagliate, non c'è assolutamente, assolutamente una... Allora, identificare i bersagli è molto semplice perché abbiamo visto i pippetti, identificare, identificare i bersagli è semplicissimo, no? Perché se è vero come è vero che abbiamo detto che i bersagli da 20 cm sconosciuti parlando dell'arco sconosciuti, sono tra 5 e 10 metri, beh, sappiamo che i bersagli da 6 cm sono tutti fatti così, non ci sono dubbi sono tre file da quattro... quattro file da tre non ci, non ci sbagliamo e quindi questi sconosciuti li troveremo tra 5 e 10 metri conosciuti a 5 10 e 15 metri il bersaglio da 40 cm anche è inconfondibile perché è fatto a quattro bersagli esattamente in questo modo qua e questo lo troveremo tra 10 e 20 metri sconosciuto e 15, 20 25 è conosciuto, sempre parlando del bicchiere. Poi abbiamo il, i bersagli singoli, i bersagli singoli che sono l'80 e il 60. Ecco diciamo, diciamo che questi, versagli, questi due bersagli qua, eh, essendo identici, c'è la possibilità nelle distanze sconosciute di confonderli. perché visivamente se posizionati a distanze diverse come in questo caso qua, eh, se il terreno c'è la possibilità di, di confondersi il 60 con l'80. E questa è una bella confusione perché nelle, nelle distanze sconosciute il 60 va da 15 a 30 metri, ma l'80 va da 30 a 45. Quindi sbagliare a interpretare questa, questa, questa, questo bersaglio equivale senz'altro a farlo zero quindi è bene avere una strategia per capire come fare a interpretare questo tipo di bersaglio allora la strategia principale la strategia principale di tutte è quella che se dallo scopo si vede il bersaglio e i nostri, la pattuglia che ci precede sta togliendo le frecce possiamo immediatamente capire di che bersaglio si tratta come? beh, un bersaglio da 80 cm, quindi mi arriverà alle anche il bersaglio da 60 cm mi arriverà appena sopra il ginocchio quindi è molto semplice se io riesco a vedere dal cartello di stop perché non mi posso muovere dal cartello di stop riesco a vedere la, la, la, la, la pattuglia che mi precede recuperare le sue frecce faccio in fretta a vedere vedete Vi faccio vedere di 60 centimetri che arriva qua ok? e 80 centimetri che arriva alle altre. quindi è molto facile è molto facile da capire una piccola strategia per verificare il, la tipologia di bersagli. Allora, poi un'altra cosa molto importante è che una volta arrivato sul bicchietto dove tirare? In effetti vedete che il pido, se è vero come è vero, che sul 60 e sull'80 c'è un bersaglio solo, quindi lì si deve tirare nei bersagli multipli c'è una precisa sequenza per poter tirare prima, seconda, terza, quarta fila primo, secondo, terzo e quarto questo cosa vuol dire? vuol dire che chi arriva per primo sul picchetto perché chi arriva primo sul picchetto? perché se è vero come è vero che alla prima piazzola in cui ci posizioniamo comincia a tirare AB e poi CD nella piazzola, nella piazzola successiva sarà CD a cominciare e AB a seguire non è vero non è vero c'è una deroga a questa regola però questa deroga si deve attuare all'inizio della gara all'inizio della gara di comune accordo con la pattuglia senza interpellare nessun altro quindi lo può decidere da regolamento la pattuglia stessa si può rivoluzionare la pattuglia e cioè Cd tirare per primi e Ab tirare per secondi o scambiarsi di posto perché questo, alle volte ci sono i mancini, alle volte ci sono persone che preferiscono fare diversamente e la pattuglia può decidere di rivoluzionare la sequenza, però da quel momento in avanti non si potrà più cambiare. Si decide alla prima piazzola come devono essere A, B, C e D e alla piazzola, da quella piazzola in avanti non si, deve, non si può più. Quindi se noi, se noi arriviamo per primi sul picchietto e troviamo i bersagli da 20 cm, A, A o C tirerà sulla 1, B o D tirerà sulla 3. Quindi se è la prima piazzola, A tirerà sulla fila 1, C tirerà sulla fila 3, B tirerà sulla fila 3, B tirerà sulla fila 3, una volta che hanno tirato e sono ritornati indietro, C e D tireranno, C sulla 2 e D sulla 4. Alla piazzola successiva toccherà cambiarsi, toccherà C tirare, quindi C, se si trovano di nuovo i pidocchi, bene, passare gli occhiali, C tirerà sulla 1 e D tirerà sulla 2 in alto. Successivamente, una volta tirate le frecce, tirerà, A tirerà sulla 3 e B tirer, tirerà sulla 4. A ogni piazzola ti devi alternare. Questo perché una volta tiro in alto, una volta tiro in basso per capire gli occhiali se sono in pendenza con dei tirare sugli alti o con di tirare solo i bassi. Quindi diciamo che alternandosi è più facile che capiti, non è vero. Non è vero perché l'organizzazione dipende da come le mette, perché alle volte è capitato che gli occhiali da tirati tutti i bassi. Perché? Perché non, non erano nelle, nella sequenza giusta. Quindi L'organizzazione ha curato anche quell'aspetto di alternanza trasversale. Diciamo che se vostro, la vostra lettera è pari e siete A, alle lettere pari tirerete sempre per primo. Se la vostra lettera è COD e il numero di piazzole è pari, alle piazzole pari tirerete sempre per secondo e così via se la piazzola fosse dispari ok? quelli là ovviamente se sono singoli e non è vero adesso è 60 e non è vero però diciamo che questi è molto più facile arrivare e tirare perché non c'è un problema di sequenza al massimo c'è un problema delle distanze sconosciute capire se un 60 o un 80 nelle distanze conosciute, l'organizzazione ha la possibilità di mettere due bersagli da 60. Non è che è obbligatorio, ha la possibilità di farlo. Nelle distanze sconosciute è obbligatorio avere sempre la distanza singola. Però nelle distanze conosciute, quindi nelle distanze field, l'organizzazione ha la possibilità di mettere due bersagli. Ci stanno giusti 60-60-120, il paglione è normalmente 122 cm, quindi... ci Se andare. fosse singola tutti tirano su... Tutti tirano su. Nel caso ce ne fossero due, A tira a sinistra, B a destra, C tira a sinistra, D a destra. Molto semplicemente quello che ti trovi sul picchetto. Il picchetto di tiro... Possiamo posizionarci sul picchetto di tiro anche senza toccarlo e dobbiamo stare a circa mezzo metro, nelle immediate vicinanze dice il regolamento. Quindi non... no, no, no. Un metro sarebbe già troppo, in effetti un metro è già troppo, se nelle immediate vicinanze non vuol dire un metro, nelle immediate vicinanze vuol dire mezzo metro o meno. questa storia che si può stare a un metro di distanza non sta scritta da nessuna parte quindi eh, il regolamento prevede nelle immediate vicinanze quindi chi ha messo il picchetto l'organizzazione che ha messo il picchetto in, in questa gara ha previsto che ci sia anche una difficoltà nel posizionamento dei piedi e uno non può andarsi a mettere un metro e mezzo eh, più distante dove magari c'è un bel pietrone e stare comodamente in piedi e questo è non si fa il capo squadra deve far rispettare il capo pattuglia deve far rispettare questo questo regolamento nelle immediate vicinanze ma dietro il nelle vicinanze e comunque dietro il di bicchetto senza andare a interferire con il, il tiratore che abbiamo di fronte e dietro insomma. non dobbiamo infastidirci a vicenda Abbiamo tre minuti per tirare le tre frecce e anche il tempo diciamo che non è così obbligatorio perlomeno nelle gare e nelle, nelle gare di qualifica. Il regolamento prevede che gli arbitri, i giudici di gara, prendano il tempo di tiro solamente se c'è un indebito di ritardo. Quindi c'è scritto indebito l'Italia. Non c'è scritto da causato da cosa questo indebito ritardo. Il, e c'è un'altra regola importante legata all'indebito ritardo, è che se c'è un indebito ritardo, cioè il giudice di gara ravvisa a suo insindacabile giudizio che c'è un indebito ritardo causato da una pattuglia che aspetta, o da un superamento esagerato del tempo da quella piazzola in avanti può prendere sempre il tempo quella piazzola quindi non può non, eh, non c'è più bisogno dell'indebito ritardo e questa è la il, il TAC il qui proprio che ogni tanto ma non c'è l'indebito ritardo no, basta che ci sia una volta l'indebito ritardo che da da quella volta in avanti per quella pattuglia può essere preso in tempo cronometrando e quindi sanzionando se il tempo viene superato. Quindi la sanzione è verbale, anzi no, subito scritta in Italia, sanzione scritta sullo score e alla seconda, al secondo superamento si toglie la, no, la, la freccia col valore più. Adò, non niente, non Queste sono polemiche inutili perché la legge è uguale per tutti Sta al capo pattuglia farle rispettare e chiamare gli arbitri qualora se ne ravvisino le necessità. È logico che se le pattuglie sono fatte da quattro archi olimpici che devono... uno, due, tre, quattro. E questo è un male. Diciamo che... E a qua apro una parente. La, la, la via più semplice per ovviare questo inconveniente la via più semplice per ovviare questo inconveniente è una strategia banalissima che è quella di togliere completamente il tempo coglie e togliere completamente il tempo perché non è diminuendo il tempo di tiro che si eliminano i tempi perché lo dice la matematica se io vado veloce in autostrada poi troverò la fila ai caselli questo non ci sono dubbi più si va veloce in autostrada più si trova la fila fine caselli quindi è la cosa più sbagliata è quella di diminuire i tempi di tiro i tempi di tiro devono essere a discrezione non ci devono neanche essere i tempi di tiro devono essere infiniti però però Basta dire alle ore 16 si consegnano gli scorti. Se io se io dico o gli organizzatori, decido che la partenza è alle ore 9 e gli score verranno ritirati, non verranno più ritirati dopo le ore 16, ho risolto tutti i miei problemi. Senza mettere tempi, cronometri, perché tanti tempi non si perdono nel tiro si perdono nel recupero delle frecce, nel conteggio dei punti, nella ricerca delle frecce perse e nel trasferimento da una all'altra. Solo lì si perdono. E si toglie anche il piacere di, di capire eh, una piazzola Se è vero come vero che a questa piazzola qua ci si può mettere a tirare tre frecce 40 secondi, non di più di 40 secondi a raccogliere le frecce ancora meno, ma a un bersaglio come quello io voglio metterci anche 5 minuti, perché c'è da capire tante cose, c'è da capire come tirarla, c'è da capire che distanza, c'è da capire se è un 60 o un 80, io devo avere la possibilità di, di ragionare sul bersaglio, qua non ho bisogno di fare ragionamento, ma qua ho bisogno di fare ragionamento, allora io non, non, non ci deve essere il tempo. il tempo non ci deve essere. L'organizzazione dice, alle ore 16 ritireremo le tabelle di punteggio fino alle ore 16, Punto. Chi ci vuole mettere tanto tempo consegnerà le tabelle di punteggio con momenti in piazzone, anziché in giugato. Fine. Ho fatto il mio Allora, intanto...